Allora, eh, buongiorno a tutti, vi presento, sono Gulvio e, e sono portavoce del sindacato del Basco Monte Regolare di Trento. Ospedali che funzionano bene, chiediamo la riassunzione, dei superieri e degli, degli orati sono stati sospesi e che ci sono risultati. I unitari impediscono di togliere il gripà perché c'è uno strumento che viene fatto soffare a solo chi non fa il vaccino, mentre sappiamo che tutti, vaccinati e noi, possono essere infetti e rispettare. E allora questo è anche per difendere i tuoi cittadini, per difendere chi non vuole sottoporsi al cielo magico, a chi pretende rivendica diritti, libertà e dignità. Questo chiederemo il 15 e vi diciamo ad essere Brava. presenti. di una mano perché non cominciamo a sapere cosa vi stanno facendo bravo! Bravo! bravo noi siamo con voi anche se avete sbagliato vi siete stati fatti fuorviare noi siamo sempre con voi i malati per noi sono tutti uguali Bravo! bravo! Cariota del governo hanno la pistola fumante, mi ripeto, hanno la pistola fumante del loro delitto che si chiama mancate autopsie, si chiama incenerazione, si chiama mancate cure a casa e poi moralmente far morire i nostri anziani come cani soli in un deserto. soli si chiama indottrinamento. Aggiungo una mia parentesi, in base a ciò che accadrà alle cavi umane che si concedono con un atto di fede. La città spetti la resistenza contro lo Stato se esso, avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di meno male i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. onestà intellettuale e la ricerca della verità, la ricerca ma qui dubitare ti porta verso la santa inquisizione sanitaria, ormai non solo religiosa ma pure politica, non, tol non tollera dissidenti e minoranze, sì minoranze, noi siamo una di quelle scomode. La forse è terminata con l'arrivo del Messia Mario Draghi. chi sono i veri responsabili? Quelli che 10 anni hanno tagliato 37 miliardi alla sanità o un gruppo di cittadini etichettati come Novazio, una vaccinazione genico sperimentale? I politici che fanno qualsiasi tipo di unione e inciuccio tra partiti per evitare le elezioni democratiche o i cittadini che scendono in piazza a protestare per tutta l'ingiustizia e la corruzione? Chi sono i veri responsabili? Grazie okay. okay. okay. okay. okay. provax, privax, non ha importanza. Qui stiamo per perdere delle libertà che non ritroveremo più. Il Green Pass vorrà dire... Che Viva com quem e a capirpe il chileso perché tanti non sanno a capirpe il chilese e la lettura mi sono che che non si vaccinerà mai e devo dirvi una roba mi sono anche nonno mi vergogno se quelli della metà ne fa qualcosa perché noi che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli e che non quattro una società